gestire questa presentazione in modo più informale possibile. Ok, allora la registrazione è partita. Possiamo andare, Andrea. possiamo partire. Ok, non so se voi direte una parola, se no... No, io devo tornare di là perché Alessandro... Non... Scusami, Andrea, non posso... Ok, allora partiamo, va bene. Di là ok, il... L'apertura delle stanze diverse non è, non è così semplice. Eh, comunque, allora, benvenute, benvenuti a questa breve presentazione, ma speriamo efficace, del corso di laurea e scienze del servizio sociale. Eh, io sono Andrea Bilotti, sono uno dei docenti del corso di laurea, insegno metodi e del servizio sociale al secondo anno. Eh, starò io un po' voi a darvi le informazioni più generali eh, poi ripeto, abbiamo programmato l'intervento eh, di nostri giovani laureati qualcuno già eh, nel mondo del lavoro eh, penso che possiamo aprire un dialogo con loro insieme a loro anche per rispondere ad eventuali vostre domande ed eventuali vostre curiosità il corso di laurea in scienze del servizio sociale di Siena ha una grande responsabilità perché è stato il primo ad essere eh, aperto dentro la cornice accademica. Era il 1956 eh, quando il rettore prese una scuola a fini speciali perché così erano eh, configurati gli spazi di formazione per, le assistenti sociali, per gli assistenti sociali e eh, lo portò dentro, dentro l'università. Eh, dopo quell'anno, ovviamente, poi anche in tutta Italia eh, il servizio sociale trovò la sua locazione accademica. Il corso di laurea eh, quindi ha ah, sì una responsabilità, perché comunque è un corso di laurea storico, almeno per questo Ateneo, eh, ma come vedrete, ha uno sguardo anche molto attento e molto aperto al futuro eh, e al mondo che sta cambiando. Il corso è un corso che eh, punta prevalentemente alla formazione. Di laureati che una volta superato l'esame di Stato eh, possano esercitare la professione di assistente sociale, ma non solo. Eh? Eh, che cosa significa questo? Mm, spero che le slide riusciate a seguirle così come le vedo io presentare il mio schema. Um, gli obiettivi sono quelli che, eh, che vedete in questa slide. Prepariamo qui... Eh, di superare l'esame di tante perché la professione ordinistica significa che in Italia è tutelata da un ordine professionale parimenti a quello che accade ai notai ai geometri ai geologi e così via agli avvocati eccetera eh, qui c'è una struttura che è appunto la struttura dell'ordine professionale regionale e nazionale col quale noi siamo in forte contatto il corso di laurea infatti eh, è orientato a preparare studenti che possano brillantemente superare l'esame di Stato e quindi accedere alla professione di assistenza sociale e poi eventualmente lavorare o nel settore pubblico o nel settore eh, privato, sociale, o addirittura come libera professione eh. questo è uno dei comparti che si sta sviluppando negli ultimi anni eh, ma non solo, eh, lo dicevo all'inizio, i nostri laureati eh, sono laureati che sono preparati nell'ampio ambito delle professioni sociali. Quindi ci sono, e eh, poi anche delle testimonianze dei giovani laureati, eh, persone che magari eh, iniziano eh, con la voglia e, e l'orizzonte di, eh, di fare l'assistente sociale, ma poi nel corso eh, del triennio eh, riorientano il loro percorso ed entrano in un ambito... Che è quello delle professionalità del sociale. Abbiamo molti nostri laureati che lavorano nell'ambito eh, del, ter del terzo settore, quindi cooperative sociali, consorsi di cooperative, associazionismo, lavorano nell'ambito della progettazione, nelle ONG, insomma ecco, eh, in, in strutture anche di questo tipo. Di certo l'orizzonte del nostro corso di laurea è comunque eh, puntato eh, verso lo studio e lo sviluppo di conoscenze, competenze e atteggiamenti per rispondere alle situazioni di vulnerabilità sociale, di disagio, di fragilità in generale, eh, con un'attenzione particolare ad alcuni alunni eh, specifici che poi vedremo. Andiamo subito al piano di studi, il piano di studi è articolato su tre anni Uh, questo è il piano di studi del primo anno, i numeri in grassetto che vedete. Vi prego sempre di anche interrompermi con delle domande sulla chat che uh, io ho aperto, non c'è nessun problema. Uh, questo è il primo anno uh, del piano di studi, accanto alla materia trovate un, un numero in grassetto. Ecco, quello uh, è il numero dei crediti formativi universitari. Eh, più è alto il numero e più rilevante, diciamo anche pesante se volete, eh, è il, il corso eh, in questione. Quindi al primo anno dovrete seguire, qualora decidiate di iscrivervi al nostro corso di laurea, eh, seguirete alcune materie che sono da una parte professionalizzanti e la prima è proprio principi e fondamenti del servizio sociale, è un insegnamento che... Eh, è dato a una collega assistente sociale che insegna questa materia da molti anni ma ci sono anche altri ambiti disciplinari e qui già vedete come questo corso di studi in un certo senso faccia sintesi anche di saperi e discipline molto diverse vedete subito la sociologia ha un peso eh, particolarmente rilevante ma eh, anche la psicologia l'antropologia eh, con un particolare accenno all'antropologia della famiglia eh, e poi il diritto e la storia sociale. Abbiamo inserito, eh, linguistica italiana lo vedete in grassetto, questo esame non da molti anni, eh, proprio perché in continuo dialogo, come vi dicevo prima, con le cosiddette parti sociali, eh, cioè i soggetti interlocutori, eh, quindi le ASL, eh, il privato sociale, l'ordine eh, professionale, eh, ci hanno detto che i nostri laureati eh, dovevano consolidare e avere maggior preparazione eh, nella scrittura. Eh. L'assistente sociale in particolare ha la necessità di dover stare in dialogo continuo eh, con enti anche eh, molto strutturati, molto formali, pensate al Tribunale per i minorenni, tra tutti, o più in generale eh, la magistratura. Eh, molte sono le relazioni da scrivere, molte sono... Eh, i piani e i progetti da costruire per cui abbiamo eh, negli ultimi anni anche eh, riorganizzato il piano di studio e questo lo facciamo con cadenza eh, annuale, incontriamo le parti sociali, proviamo a capire se eh, i fenomeni, se il mondo sta cambiando, se i fenomeni sociali stanno cambiando e sulla base di questo eh, con ovviamente alcune paletti ministeriali cerchiamo di rispondere per l'appunto ai bisogni che cambiano eh, anche per questo trovate eh, alcune similitudini e alcune differenze con altri corsi di laurea che sono ugualmente in Scienze del Servizio Sociale eh, attive in altri Atenei. Eh, comunque, già qui dal primo anno la cosa che mi preme dirvi è vedete Uh, L'eterogeneità uh, delle materie, eh, dei corsi, quindi abbiamo uh, una materia professionalizzante uh, insegnata da un assistente sociale, impartita da un assistente sociale e poi per l'appunto diritto, uh, con istituzioni di diritto pubblico, diritto di famiglia, uh, l'area sociologica, l'area antropologica, la psicologia, la storia sociale e la linguistica italiana. Ovviamente eh, ecco, ogni, a ogni corso corrisponde poi un esame e eh, i dettagli eh, del, dell'insegnamento li trovate poi eh, nelle online, potete accedere direttamente online, e troverete i dettagli della materia. Andiamo avanti al secondo anno. Ecco, il secondo anno organizzato eh, per, mh, con un nucleo di materie cosiddette professionalizzanti eh, date a colleghi assistenti sociali. Io sono un assistente sociale, eh, come vi dicevo prima io insegno metodi e tecniche e servizio sociale qui al secondo anno. Eh, poi abbiamo analisi delle politiche sociali, organizzazione dei servizi sociali, anch'essa è una, eh, una materia eh, professionalizzante metodologia della ricerca sociale, igiene, psicologia delle relazioni e l'idolità eh, di, eh, di lingua inglese. Mi dicono che eh, le slide non stanno scorrendo, quindi non riuscite forse a vedere eh, questa slide del secondo anno. Mi date conferma? Io, Andrea, non riesco sì. proprio a vedere le slide. Ok. Eh, però io proprio... vedo le slide, ma il primo anno, è rimasto piano di studi il primo anno. Ok, ho interrotto la presentazione, ora rilancio, rilancio la presentazione, vediamo se eh, riparte il secondo anno. Altrimenti provo a lanciarle io, che sono riuscito a risolvere il problema dall'altra parte scuso ma vedete ora ma altrimenti possiamo fare senza slide, scusate okay. se intervengo a gamba tesa, tanto eh, sui piani di studio gli studenti li possono mm -hmm. chi è interessato, è importante più raccontare certo. il corso di laurea, far capire cosa si studia, quali sono gli sbocchi occupazionali il secondo anno è molto importante perché eh, la presenza. Ora non sentiamo più nemmeno Andrea. Uno, un momento di pazienza, non so bene cosa sia successo. Forse posso aggiungere qualcosa io, dai. Sì. Io sono, sono Fabio Berti, eh, sono il presidente del comitato per la didattica di questo corso di laurea. Eh, avevo un po' seguito la presentazione, siamo fermati al primo anno. Il secondo anno è un secondo anno inizia ad essere un po' più professionalizzante sia per le materie e i corsi da seguire durante le lezioni. Soprattutto perché già dal secondo anno è previsto un primo tirocinio professionalizzante per 250 ore vale 10 crediti, per cui una cosa piuttosto impegnativa per gli studenti, ma credo sia anche l'aspetto eh, anche più interessante, perché con questo primo tirocinio gli studenti hanno la possibilità di trascorrere un paio di mesi fianco a fianco con un assistente sociale già impegnato in un'attività professionale. Per cui fare un tirocinio nel nostro caso significa la mattina invece di andare all'università andare in un comune, in una struttura dell'ASL, eh, all'UEPE o in un altro contesto dove lavora un assistente sociale e affiancarlo durante la sua giornata lavorativa genere al secondo anno facciamo dei tirocinio, accompagniamo, facciamo entrare gli studenti nei, nei servizi, come vengono chiamati in gergo, generalisti, eh, mentre al terzo anno, quando troviamo ancora un tirocinio per altre 250 ore, altri 10 crediti, eh, terzo anno cerchiamo di fare entrare gli studenti nei servizi specialistici, quindi sono due tirocini differenziati non, il tirocinio del secondo anno non è uguale a quello del terzo eh, e, e però a, a questa esperienza formativa il corso dà un grande una grande importanza e anche al terzo anno appunto ci sono esami in affiancamento al tirocino, esami molto più specialistici sia in ambito giuridico eh, che in ambito anche sociologico per esempio un, diciamo che il corso è organizzato lungo una sorta di crescendo no? al primo anno ci sono materie eh, più di carattere generale sociologia generale che è il corso che, che tengo io al terzo anno trovate il corso, corso tenuto dal professor Balsania di sociologia delle migrazioni oppure al primo anno trovate il corso di istituzioni di diritto pubblico quindi vengono studiate le basi del diritto, al terzo anno invece trovate gli esami di diritto penale, di diritto della sicurezza sociale, cioè l'idea è che appunto uno studente che arriva da un liceo, da un istituto tecnico, da un istituto tecnico commerciale, anche da un istituto professionale, al primo anno familiarizza con i linguaggi nuovi dell'università, e poi piano piano si arriva a un terzo anno quando gli studenti appunto dovrebbero maturare, si dovrebbero confrontare con i temi più specifici della professione che andranno a fare. Ora rilascio la parola a Bilotti, però eh, qui mi preme anche sottolineare che questo crescendo che formativo che c'è all'interno del corso è anche dettato dal fatto che, una volta laureati nel terzo anno, eh, già pochi mesi dopo gli studenti possono presentarsi all'esame di Stato. Eh, una volta superato appunto l'esame di Stato, gli studenti possono iscriversi all'albo professionale. E quindi sono a tutti gli effetti degli assistenti sociali, possono lavorare nei diversi servizi, possono partecipare ai concorsi pubblici eh, riservati appunto agli assistenti sociali. E possono trovare impiego anche nel settore del cosiddetto privato sociale anche del privato for profit ma più, più probabilmente il privato sociale ecco io mi rilascerei la parola al professor Bilotti se c'è se sì, sì, ci sono eh, no, non so perché sono stato buttato fuori dalla stanza eh... Un attacco hacker. Eh, nulla, io in realtà non ho molto da aggiungere, nel senso che eh, sfrutterei questo spazio, eh, se non ci sono domande eh, specifiche sulle cose che abbiamo detto finora, eh, per lasciare la parola ai nostri giovani laureati, i neodottori eh, della nostra triennale. Eh, che ci presentano anche eh, un po' attraverso il loro racconto eh, che cosa può passare, che cosa eh, vive uno studente eh, del nostro corso di laurea e una volta che sono laureati, che cosa ha davanti a sé. Eh, quindi se c'è Martina... ...vedere anche le slide, molto probabilmente Martina non era ancora legata, eh, eh, che dico adesso, le ripeto, a voce ovviamente... A quante, eh, Io se... presentazione eh, Fabio. Delle, delle slide. Oh, sì, sulla no, no, dei okay. Mi sentite? Eh? Vedete? Sì, Martina ti sento. Ok, mi vedete anche? Eh? Mm, no. Sì, eh. ora sì. Ok. Allora, salve a tutti, io mi chiamo Martina Torresi e sono un'assistente sociale. Attualmente lavoro presso la Società della Salute Senese e mi occupo dei minori e della povertà estrema. Eh, riassumo brevemente il percorso post laurea. Mi sono laureata a marzo del 2019 in Scienze e Servizio Sociale dopodiché ho fatto l'esame di Stato e mi sono iscritta all'Ordine assistenti Sociali. Eh, ho iniziato subito a cercare lavoro attraverso concorsi pubblici, privato e tramite anche agenzie interinali. Da ottobre 2019 a dicembre 2019 ho lavorato eh, ad Orbetello presso l'azienda ASL Toscana Sudesco, occupandomi prevalentemente del re del reddito di cittadinanza, e subito dopo ho fatto il concorso a Siena, eh, sono riuscita a, ad iniziare a lavorare qua alla Società della Salute. Ehm, e eh, occupandomi appunto di minori a povertà estrema. È un, diciamo che il lavoro dell'assistente sociale è un lavoro con molteplici sfaccettature, eh, perché comunque abbiamo a che fare in primis con persone che necessitano di risposte ai loro bisogni diversi, eh, con ciascuna di esse si, si deve instaurare una relazione, eh, di, dei progetti diversi in base alle loro necessità ed è proprio questa diversità che da una parte è una ricchezza perché è, cioè ogni essere umano è unico, e ripetibile, quindi è, una, è un dono, è una risorsa, dall'altra però è una diversità che spesso eh, fa nascere dei disagi, del, dei conflitti e, mh, ed è per questo che è fondamentale eh, nonostante io abbia finito il percorso eh, di studi eh, rimanere sempre in formazione eh, io eh, appena uscita appena laureata mi sono iscritta anche a un corso di aggiornamento professionale eh, che si chiama proprio gestire la diversità culturale nei contesti di tentivi cioè nuovamente riaffiora sempre il concetto di diversità ed è quello che poi ci permette di conoscere la realtà sociale che ci circonda e che si caratterizza da molteplici eh, eh, sfaccettature da una, diversi, cioè una realtà sociale che cambia nel tempo e quindi soprattutto noi assistenti sociali abbiamo la necessità di conoscere e di stare al passo con questi, con questi cambiamenti ehm, è un lavoro che necessita di tantissime responsabilità e, e, e non è facile eh, soprattutto all'inizio però ehm, cioè, comunque è una un lavoro che mh, è, è promotrice di cambiamento, cioè il cambiamento nella vita della persona. Quindi io credo fortemente nel lavoro che, eh, che sto facendo e auguro a tutti i futuri studenti di proseguire questi studi e di realizzare anche loro eh, insomma, la possibilità di diventare assistenti sociali o insomma, altro, però comunque di di iniziare a lavorare e di conoscere soprattutto la realtà circostante attraverso il nostro percorso di studi. Quello che, Grazie Martina, quello che, sì. beh, quello che metti a fuoco mi sembra di, di poterlo sottolineare in questo, in questo senso, che eh, c'è anche una spinta ideale che, che, che porta chi studia questo, queste materie chi si vuole occupare di servizio sociale eh, verso l'ideale di, di giustizia sociale in un certo senso eh, la professione dell'assistente sociale è una professione che è fortemente connessa con le persone eh? nelle, nelle sue contraddizioni come giustamente dicevi anche te no? nelle sue ricchezze ma anche nelle sue fragilità in questo corso di laurea sicuramente non insegniamo a risolvere i problemi eh, né a salvare il mondo ma eh, sicuramente cerchiamo di consolidare le nostre conoscenze su, sull'ascolto su come si progetta su come si sta nelle relazioni complesse su come si guarda anche il mondo che cambia ecco io penso che quello che hai detto sia eh, profondamente vero e molto utile grazie, peraltro eh, diciamo che Martina si sta collegando dalla sede della società della salute eh, quindi questo è il mio ufficio anche ah, bello eh, grazie grazie Martina poi se qualcuno vuole fare qualche domanda a Martina eh, forse può stare ancora con noi qualche minuto eh, un'altra storia diversa ce la racconta Enrico buonasera a tutti allora, ehm, il mio percorso è un po' differente rispetto a quello di Martina, mh, con la quale condivido eh, pienamente tutto ciò che dal punto di vista valoriale ha, ha sottolineato rispetto alla figura dell'assistente sociale. Detto questo, eh, io ho scelto questo corso di laurea un po'... Un po casualmente senza una vera vocazione come assistente sociale senza una mission che mi contraddistingueva per, per le finalità bensì perché ero interessato molto di più in maniera più oggettiva più cruda possibile al programma di studio che è molto vario è molto ampio e anche molto equilibrato quindi eh, come è stato già detto eh, offre sia Materie professionalizzanti, molto caratterizzate, appunto, dal punto di vista del contenuto, su eh, il ruolo, la metodologia e eh, l'ambito di lavoro dell'assistenza sociale. Ma offre anche molte, molti corsi e molti argomenti, come ha detto anche il professore Innocenti, sull'uomo, sullo studio dell'uomo nell'ambiente in cui si trova. E quindi tutte le materie afferenti alla sociologia, all'antropologia, al diritto alla psicologia, su tutte cose che io trovavo molto interessanti e quindi nell'indecisione di saper cosa fare dopo eh, mi interessava uscire da una triennale con un bagaglio di conoscenze, un background di studi culturali abbastanza ampio da poter fare più cose possibili una volta finito. Penso, che ne so, a lavori all'interno di alcune cooperative a prescindere dalla figura o dall'inquadramento specifico come per esempio il, il classico concorso nel pubblico per lavorare eh, nel comune o in qualche ramo dell'amministrazione pubblica, senza per forza appunto, fare concorsi come assistente sociale. Questo la, la laurea triennale lo offre ed è stato un motivo per cui ho scelto specificatamente questo corso perché è un giusto equilibrio, fa un'ampiezza di contenuti abbastanza generici ma ti dà anche la possibilità di non precluderti un possibile ripensamento futuro se qualcuno una volta uscito da lì si volesse cimentare come assistente sociale quindi esci dalla triennale con una professione, almeno teoricamente, un, un inquadramento professionale Detto questo, io mi sono laureato a marzo del 2019 e a luglio ho fatto comunque, nonostante non avessi ancora eh, deciso di, di o se spendere il mio percorso come assistente sociale, ho deciso di fare l'esame di Stato a luglio e quindi sfruttando anche la freschezza degli studi, eh, qualche mese dopo mi sono cimentato e fortunatamente mi sono iscritto all'albo B. In questo momento, per esempio, una volta uscito dalla, dalla laurea, mi sono trovato subito, a, anche abbastanza casualmente, attraverso il passaparola, i social network, a trovare varie offerte di lavoro e a, e a, a analizzarle, a pensarci su, alcune anche scartarle. Eh, penso per esempio a cooperative del, del, del for profit e me, o meno, che cercano persone le lauree che afferiscono al sociale e quindi senza un inquadramento preciso come operatore o come educatore anche se non è esattamente la figura più attinente però comunque cercano delle persone che abbiano un inquadramento un background eh, che si basi sullo studio del sociale quindi in quel campo lì le offerte non mancano certamente basta aver voglia di darsi a fare e di fare un po di esperienza altrimenti ci sono tutta una serie di cooperative e associazioni del sociale ampio servizi cultura quant'altro a cui ci si può rivolgere e a cui eh, si può facilmente attingere io per esempio lavoro come bibliotecario e non, questo non è a, a, affatto attinente al corso di studio però lavoro in una cooperativa e quindi il mio corso di studio nonostante questo mi è servito per trovare questo lavoro oltretutto Lavoro anche come assistente sociale, seguo un percorso, un progetto della fondazione della Valdelsa sull'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e quindi nonostante io non abbia ancora capito che cosa voglio fare, cioè se fare o meno l'assistente sociale, ehm, mi sto sperimentando. E comunque mh, una cosa molto positiva che ho riscontrato nel corso di laurea è che una volta uscito di lì se ti sei preparato a dovere e l'università offre tutti gli strumenti e tutte le risorse per farlo eh, sia già capaci di buttarsi nel mondo di buttarsi nella mischia sperimentarsi e fare farsi le ossa sul campo veramente nel senso più stretto del termine detto questo una cosa che invece mi, mi piace anche sottolineare ehm, è che il triennale dà gli strumenti anche l'opportunità per rimanere comunque e gravitare nell'ambito accademico. Eh, prima il professor Innocenti ha citato i laboratori che afferiscono al DISPOC, con particolare eh, riferimento al Dipartimento, eh, sì, al Laboratorio sulle Disuguaglianze. Ehm, io ho avuto la possibilità con la tesi di, di laurea di fare una tesi sperimentale, quindi sperimentarmi sulla ricerca e questo corso di laurea mi permette anche di rimanere in quest'ambito qua quindi di collaborare, collaboratorio, sperando anche nel futuro di eh, avanzare e costruirmi delle basi sempre più solide anche sulla ricerca. Quindi oltre all'assistente sociale, se qualcuno è interessato, c'è la possibilità anche di fare ricerca e non è una cosa affatto da poco. Enrico, grazie. Eh... Abbiamo scelto, ecco, come avete potuto eh, percepire, anche eh, scelte, percorsi anche molto diversi per poter in qualche modo anche rispondere eh, alle, alle sensibilità che poi ognuno di noi ha e sono ovviamente anche molto diverse. Eh, grazie davvero Enrico, peraltro eh, hai toccato anche eh, alcuni ambiti molto specifici. Martina mi ha scritto un messaggino che ovviamente giustamente deve <ride> rientrare al lavoro, eh, quindi in ufficio salutava tutti. Eh, Un'altra cosa che possiamo dire, è eh, ed è una novità, eh, almeno eh, in questo momento per Siena, ehm, è l'apertura di una magistrale che continua la filiera del servizio sociale, per cui eh, un non vi interessa direttamente in modo specifico oggi, però sappiate che eh, fra tre anni, se volete continuare, il vostro percorso di studio e specializzazione nella filiera del servizio sociale, eh, da oggi a Siena c'è una magistrale, eh, peraltro l'unica magistrale di servizio sociale pura, in senso stretto, in Toscana, eh, che si chiama Sostenibilità Sociale e Management del Welfare, eh, costruita insieme con, un, con il Dipartimento Dispi, eh, diciamo, eh, eh, aprirà quest'anno e trovate eventualmente le informazioni online. Ovviamente il corso di laurea triennale ha una pagina Facebook, quindi potete trovarci lì, eh, digitando semplicemente eh, corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale Siena. Eh, poi magari più, dopo vi lascio anche l'email dei docenti eh, di riferimento del corso di laurea, che comunque sono Fabio Berti, eh, che si è collegato prima, e eh, Andrea Vanzania, che è ancora col, connesso i nostri indirizzi email sono molto semplici, è, no, è nome.cognome tendiamo eh, a rispondere a tutti ora ehm, se qualcuno ha delle domande anche banali siamo qui davvero eh, per voi per rispondere alle vostre curiosità e alle vostre richieste esatto, anche in modalità chat eh, per la presentazione della, della magistrale, ha funzionato molto la chat con domande continue che ci sono arrivate. Il salto fra, un, fra la scuola eh, superiore e l'università è un bel salto e, e spesso ci si può trovare anche in una situazione eh, c'è chi, chi ha, ha già chiaro che, che vuole investire il proprio percorso nel servizio sociale, ma chi, anche Enrico l'ha detto, no? eh, chi si innamora di un insegnamento specifico, chi eh, esclude, va per esclusione e si ritrova magari da noi. Eh, io penso che ci sia la possibilità, ha dato anche il numero di studenti e il rapporto con i docenti di poter anche eventualmente costruire delle relazioni con i docenti che ti possano anche aiutare eh, via via nel percorso di studio eh, abbiamo ovviamente anche noi degli studenti tutor eh, che sono dedicati al corso di laurea che quindi eh, si mettono diciamo, a disposizione degli studenti per fare anche un po' da tramite fra il corpo docenti e gli studenti le opportunità ci sono Avanti, qualche curiosità, dai. Diteci anche se siamo stati più o meno esaustivi, se siamo riusciti anche a raccontare effettivamente eh, un corso di studio, se c'è bisogno di approfondire qualcosa. Il momento di rompere il ghiaccio è sempre difficile. Ma poi in realtà noi non vediamo eh, i volti delle persone connesse, quindi eh, almeno io vedo de solo delle iconcine, eh, sì. e quindi non sappiamo effettivamente chi c'è dietro. Avete, conoscete le, la figura professionale dell'assistente sociale? Sapete che fa? Oltre a rubare i bambini, dico. No, perché tra le cose... Io spesso inizio eh, le mie lezioni e il corso facendo vedere qualche servizio delle Iene eh, in cui no, emerge questa figura eh, specializzata nel portare via i figli, a, ai genitori. Eh. Anche come i media eh, rispondono a, a, a, alla costruzione eh, no, di, di una figura professionale così complessa come quella dell'assistente sociale è, è un tema interessante che cerchiamo di affrontare nel corso di studio. Come una figura nata proprio per la tutela, per esempio in questo caso del minore, del bambino, e eh, del, della sua crescita, eh, sia poi no, raccontata nella sua... Eh, Esattamente nella sua, nel suo contrario, nel suo posto Io vi consiglio di approfittare di questo momento perché tra l'altro è anche abbastanza confidenziale, diciamo, in questa, questa chat non siamo tanti, è possibile rispondervi tranquillamente, siamo tre docenti del corso, quindi... Io approfitterei di qualsiasi domanda sul, sul, sulle materie, sui singoli insegnamenti, sulla per esempio non so se avrei io purtroppo dovuto saltare da una stanza a un'altra eh, avendo la supervisione anche dell'altra dell stanza virtuale, ma non so se per esempio sapete che ci sarà un uh, test di autovalutazione all'inizio che non è assolutamente... Uh, come si può dire non è assolutamente um, costrittivo non, non, non, non impedisce l'accesso al corso ma che comunque vi fa uh, testare le vostre competenze se sono più o meno affini diciamo a quelle, a quelle del corso che state per, uh, per intraprendere nel caso appunto vostra decisione sia per questo corso Uh, questo, questo test di autovalutazione verrà fatto, verrà fatto appunto a settembre, e avete l'opportunità di partecipare, di, di cercare di capire a che punto sono le competenze propedeutiche diciamo, che servono a, a, a, ad avere un, un giusto approccio alla, alle materie del primo anno. Mm. Ma per esempio immagino che non sappiate alcune discipline che cosa siano, uh, non so da dove appunto provenite, da quale scuole secondarie, quindi... Ecco, tutte le domande sono lecite, non ci sono domande intelligenti? No, momento... se no, Andrea, mi veniva in mente di fare, fare un po' i, i cattivi, no? facciamo noi una domanda a loro, nel senso, mi piacerebbe sapere da, da dove, do, dove siete, dove, se siete di Siena, della regione, fuori regione, noi accogliamo molti studenti eh, da, da altre regioni, mi piacerebbe sapere più o meno quali sono le vostre provenienze e magari anche la vostra scuola di, di afferenza. Io ho una domanda. Chat. Ecco, ecco, ecco, ecco. Ah, vai. ancora giusto. Grazie. <ride> Se, mh, dopo la laurea triennale, era, è obbligatorio fare appunto anche quella magistrale per poi eh, effettuare certo. appunto il lavoro. Quindi c'è l'iscrizione a qui. Da dove ci, da dove sei, sei connessa? Follonica. Follonica? Sì. Ok. Eh, allora la domanda è molto specifica e rispondiamo facilmente eh, dopo la triennale il corso di laurea prepara al, ehm, ad affrontare l'esame di stato eh, in questo momento l'albo cioè, è diviso in due sezioni, una sezione per i laureati, per i dottori delle laurea triennale e una sezione che si chiama specialista assistente sociale specialista eh, per i laureati in magistrale. Alla fine della triennale puoi, superato l'esame di Stato eh, della sezione B, esercitare come assistente sociale, quindi fare i concorsi pubblici e quindi lavorare come assistente sociale iscritto all'ordine nel privato sociale, come diceva prima anche Enrico, eh, o come libero professionista. Quindi alla conclusione del triennio, il tuo percorso professionale, da un certo punto di vista potrebbe, formativo, potrebbe anche interrompersi. Eh? Non so se mi spiego. Poi Martina eh, prima eh, ci ha detto un po' il contrario: no? ci ha detto, ma eh, mi sono accorta, nel mondo del lavoro, lei dopo la triennale ha superato l'esame di Stato, ha superato il concorso per entrare in un ente pubblico e eh, ci dice, mi sono accorta che non basta, no? la formazione non basta mai, e quindi si è iscritta ad un corso eh, specialistico, ad un master specifico. Eh, però ecco, ovviamente eh, non, è, non è obbligatorio. Spero di averti risposto. Sì, sì, grazie mille. Infatti diciamo, a tal proposito è molto importante il tirocino professionalizzante, perché il tirocino professionalizzante in un certo senso permette una, una socializzazione con il mondo del lavoro, già mentre si sta studiando, perché si, si verifica sul campo quello che si andrà a fare mentre si sta studiando, quindi è una, un aspetto molto molto importante su cui noi puntiamo molto. Andrea, ci chiedono maggiori dettagli sul, um, sul test d'accesso. Uh, di che tipo? Dettagli di che tipo? Non leggo. Alessia, il... Alessia ah. ha fatto una domanda in chat. Non riesco però a vederla. Dice: Alessio Sono okay, di Massa Marittima, si... sto frequentando l'istituto sociosanitario di Follonica vorrei ma avere informazioni sì, più dettagliate sì. sul test d'ingresso il test d'ingresso è un test di autovalutazione quindi del tutto, intanto è facoltativo cioè non è obbligatorio potete usufruire di questo test d'ingresso come vi dicevo per fare una, una sorta di test uh, autovalutativo uh, sulle vostre conoscenze uh, in ingresso al corso di laurea questo vale non soltanto per il corso di laurea in scienze e servizio sociale ma per tutti i corsi di laurea di questa Ateneo, dell'Ateneo Senese quindi non è obbligatorio, è del tutto facoltativo, però può servire per capire se ci sono delle competenze diciamo, che voi avete, avete ricevuto dalle scuole secondarie superiori che eh, diciamo, sono un po' da, da, da, da colmare, ecco, dove siete un pochino più deboli insomma, rispetto ad alcuni corsi che troverete all'università. È semplicemente, è semplicemente questo, quindi non, è un test che viene svolto, diciamo, quando la situazione è normale in un'aula eh, del nostro dipartimento. Eh, è un test a domande chiuse eh, in cui vi sono, vi sono fatte delle domande su varie materie eh, che danno un punteggio appunto di valutazione del, del vostro livello di conoscenza. Eh, in modalità, eh, allo stato attuale diciamo se le cose perdurano forse a settembre avremo la possibilità di fare questo test da remoto, quindi come stiamo facendo adesso la giornata di formazione attraverso il sistema Google Meet. Non so se ho risposto in maniera esauriente. Bene. Sì. Gli altri connessi? Tutti toscani? Da quali scuole provenite? Ci sono delle materie che vi, vi sembrano molto strane o comunque sulle quali non avete... Che per esempio noi abbiamo eh, molti laureati del eh, socio psicopedagogico, di solito loro, diciamo, per esempio, le materie del primo anno hanno più familiarità perché appunto le hanno fatte nel loro percorso di scuola secondaria superiore, non tutti però eh, provengono da questo tipo di indirizzo, anzi abbiamo un'articolazione piuttosto, piuttosto ampia di scuole di provenienza, quindi le difficoltà a volte, ma anche le scoperte, perché ci sono delle persone che scoprono delle discipline proprio iniziando l'università, si, app si appassionano a discipline che magari non, non conoscevano, studiano con maggiore interesse magari di, di coloro che le avevano già fatte al liceo e anche con maggiore profitto a volte Suc succede anche questo insomma no? non dovete preoccuparvi ecco delle, delle conoscenze in entrata l'importante è sapere come diceva prima Andrea Bilotti che c'è un salto di qualità nello studio dalle secondarie superiori all'università questo sì c'è un salto di qualità sia nelle, nelle, diciamo, nel modo in cui eh, si affronta il corso, e quindi la possibile frequenza del corso, eh, c'è un, un salto di qualità nel modo in cui si studia poi a casa la materia, e poi nell'esame. L'impatto vero è un po' questo, insomma, che è un po' di, di grande differenza. Allora i test eh, sono fatti a Siena però per chi partecipa perché mh, appunto se a settembre facciamo la modalità online eh, la territorialità non vale più eh, in ogni caso se lei vuole ehm, partecipare online io credo che una modalità mista sia comunque garantita per coloro che provengono da appunto sedi più, più lontane quindi per facilitare il test che non ci siano problemi insomma. A fare il test anche da modalità Google Meet. Okay. Da dove, quale scuola provenite? c'è ancora ha qualcuno che non ci, ha, non ci ha detto da dove arriva. Provate a rompere il ghiaccio, voi... In... Siete silenti, quantomeno palesatevi, potrebbero essere delle icone. Qualcuno ha lasciato la, <ride> la chat. Non, non vogliamo impaurirvi. No, più che altro io ho pensato bene all'open day eh, online, così gli studenti del sud parteciperanno in massa, eh, ma eh, ho paura che non è proprio così. Vabbè, se no, se no ci accingiamo aggi a chiudere, perché insomma non è, non è Se non ci sono domande, non... Eh, Gianni, buonasera, io volevo fare una domanda per quanto riguarda il piano di studi del primo anno, sarà possibile? Sì, certo. Eh, non ho ben capito in cosa consiste lo studio di istituzioni di diritto pubblico. Mm -hmm. Se me lo potessi spiegare, per favore. Chi mm -hmm. parla, Andrea? Cioè, infatti... No, istituzione di diritto pubblico è, è quello che in altri corsi di laurea viene chiamato diritto costituzionale, nel senso si studiano le fonti del diritto, è un avvicinamento al mondo del diritto, insomma, con particolare attenzione alla costituzione, per cui si parte da lì per poi avere gli strumenti adeguati agli altri corsi giuridici ecco, per cui sembra un nome importante istituzioni di diritto pubblico eh, in realtà siamo a cavallo tra il diritto costituzionale quindi ciò che c'è scritto dentro la costituzione ecco. e, e, anche altri, e, e altri contenuti sì. che, che, ha, che hanno a che fare con un altro termine un po' complicato che, che si direbbe esegesi del diritto, eh, vale a dire una sorta di gerarchia delle fonti del diritto. Chi comanda di più? insomma, Comanda di più eh, una legge, comanda di più un decreto legislativo, comanda di più eh, un decreto regionale, l'abbiamo visto in questi giorni da, da emergenza coronavirus, no? eh, quando diceva una cosa un presidente di regione e quando diceva una cosa il presidente del Consiglio, chi conta di più? Eh, si vede, queste cose qui si vedono anche studiando istituzioni di diritto pubblico, che, che ci chiarisce questo corso, ci chiarisce bene chi ha più potere, insomma, chi ha più potere decisionale, almeno da un punto di vista delle fonti del diritto. Perfetto, grazie mille. Poi ovviamente tutti, intanto possiamo, credo che possiamo andare verso conclusioni, tutti potete cercare me, Valsania, Bilotti, siamo sempre a disposizione in questo periodo, ancora di fermo a casa, potete contattarci e fare poi possiamo organizzare anche una videochiamata, quindi far finta di fare ricevimento studenti è eh, come faremo all'università invece di venire all'università vi mandiamo un link per partecipare a Google Meet per partecipare a una riunione come questa docente studente eh, forse anche meno anche più informale via di quanto può essere una presentazione pubblica come questa e eh, possiamo in qualche modo rispondere a tutti a tutti, insomma a quasi tutti i vostri dubbi insomma. poi a, proprio a tutti i dubbi non siamo in grado di rispondere ne abbiamo tanti anche noi di dubbi risolvere tutti i vostri ci è complicato però insomma almeno a qualche dubbio per quanto riguarda l'iscrizione all'università per quanto riguarda i contenuti formativi per quanto riguarda qualche sbocco occupazionale almeno da un punto di vista teorico ecco tutte queste cose qui siamo in grado di farle per cui non fatevi scrupoli eh, a domanda noi rispondiamo bene, io se non c'è altro se non ci sono altre domande altre questioni diciamo solo diciamo solo Fabio che stiamo costruendo anche una guida diciamo più tradizionale con eh, gli insegnamenti e l'articolazione del piano eh, di studio e piano didattico che caricheremo eh, sul portale dei dipartimenti, del dipartimento. Quindi ecco, eventualmente ulteriori informazioni le troverete lì. Grazie. Bene, perfetto. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Fabio, spengi te la registrazione. Sì, eh, eh, Te la eh, dovrebbe eh. salvare sul Drive.